In questo video vediamo come raggruppare eh, dei contatti all'interno di un unico gruppo. Questo ci può essere utile per esempio quando dobbiamo scrivere una mail a un, un gruppo di persone presenti tra i nostri contatti, per esempio eh, tutti i colleghi di uno stesso consiglio di classe, vogliamo evitare di dover digitare ad uno ad uno tutti i loro indirizzi mail, tutti i loro nomi. Allora come facciamo? Andiamo, dobbiamo essere ovviamente eh, loggati eh, con il nostro account, andiamo a cliccare su quest'icona con eh, i nove pallini, eh, si aprono le app di Google e vado a cliccare su contatti. Una volta che sono qui eh, vedete che abbiamo l'elenco dei contatti, in ordine alfabetico e eh, possiamo andare a selezionare passando il mouse vicino a un contatto mi si, eh, si visualizza eh, la casellina selezionare i contatti che vogliamo eh, raggruppare all'interno di uno stesso gruppo e poi andiamo qui in alto dove c'è scritto gestisci etichette clicco e dico crea un'etichetta do un nome a questa etichetta, per esempio Consiglio di classe Prima A e Salvo. Allora vedete che qui sul menu di sinistra, sotto eh, la tendina che riguarda le etichette, è comparso, prima non c'era, questo nome. Quindi Consiglio di classe Prima A. Se clicco qua sopra ottengo l'elenco di tutti i contatti che ho inserito all'interno, sotto la stessa etichetta, quindi ho creato questo gruppo. Ovviamente posso andare a modificare in ogni momento eh, qual i componenti di questo gruppo, cliccando per esempio sui tre pallini vedo che posso eh, eliminare eh, eliminare il contatto dal gruppo, rimuovere... Allora, Rimuovi da etichetta significa che rimuovo questo contatto dal gruppo, ma non cancello il contatto. Se invece clicco proprio su Elimina, si elimina il contatto. Posso rimuovere questo contatto dal gruppo anche semplicemente andando a deselezionare questa spunta. Quindi adesso io sto agendo sulla tendina relativa al primo contatto che vedete, B, Pinco Pallo. Se deseleziono questa eh, casella vedete che B pin viene estromesso dal gruppo, ma chiaramente ce l'ho ancora all'interno dei contatti. Se voglio creare, cioè se voglio inserire un ulteriore una volta che ho già creato un'etichetta, voglio inserire un altro contatto all'interno, eh, per esempio vado a adesso non mi ricordo quale F pin non c'era, lo seleziono Vado a cliccare sui tre puntini e vado a dirgli eh, di inserirlo in questa etichetta, consiglio di classe prima A. Ed ecco che anche Fpinco Pallo farà parte del, eh, del gruppo. Eccolo qui. Eh, chiaramente posso creare quante etichette eh, voglio. Eh, adesso andiamo a vedere tornando all'interno eh, della nostra eh, Gmail. Se risulta uh, qui c'era una, già un'altra etichetta se io voglio scrivere una mail a tutto il consiglio di classe invece che digitare tutti i singoli nomi basterà che io digiti uh, come sempre sapete che quando eh, avete iniziato a digitare la prima lettera vi vengono suggeriti tutti i contatti che iniziano con questa lettera ed ecco qua che trovo il gruppo uh, al quale voglio scrivere la mia mail